Di cartomanzia abbiamo la possibilità di andare ad analizzare in maniera specifica, dettagliata e mirata passato, presente e futuro di una situazione attuale che magari vi sta tormentando. Eh, avete una perplessità, una serie di domande che volete fare. Possiamo andare ad analizzare il tutto nel migliore dei modi. Avete una storia d'amore, volete conoscere il susseguirsi, l'evoluzione di questa storia d'amore. Avete magari il sospetto di qualcosa, oppure semplicemente siete single e volete sapere se il futuro vi riserverà un'anima gemella o comunque un incontro nuovo. Avete una situazione lavorativa, un'attività, state cercando lavoro, vediamo quello che succederà in effetti in futuro oppure semplicemente anche per quello che concerne la fortuna vediamo se magari potrà esserci un periodo più propizio comunque più interessante per quello che riguarda il gioco del lotto. analizziamo insieme il tutto maggiori informazioni potete scrivermi in privato oppure anche telefonarmi vi aspetto